E prendo la parola perché, insomma, io mi piace dire di solito quello che penso, che, insomma, è anche la verità dei fatti. Il consigliere Fiomeni, che è il primo firmatario, è una persona molto presente in commissione lavori pubblici. Ha portato dei temi molto importanti che stiamo affrontando e portando avanti. Insomma, proprio il tipico esempio, io so di, voglio dire, di un ottimo eh, insomma, Prego, consigliera, per cinque minuti ha facoltà. No? Anche se di opposte, opposti gruppi politici, però, insomma, un'ottima collaborazione eh, in commissione per quanto riguarda temi importantissimi. Quindi mi dispiace, devo dire la verità, è per questo il mio intervento vedere appunto questo atto e che si limita solo un, insomma, ad un municipio. Mi dire, municipio Magari insomma mh, sarà residente in quel municipio il consigliere Figliomeni visto che insomma molti argomenti che vengono portati eh, nelle commissioni eh, riguardano il a livello di forza da parte appunto del consigliere Figliomeni però un conto voglio dire è la commissione dove chiaramente poi allarga ci sono dei problemi, li affronta e poi magari allarga il discorso pure su altri eh, argomenti ripeto e questa è la commissione un conto è il consiglio il consiglio secondo me dovrebbe, eh, gli atti portati in Consiglio non dovrebbero riguardare mh, un unico ehm, zona, un unico quartiere, un unico municipio perché qui non siamo al Consiglio Municipale, qui siamo al Consiglio di Roma Capitale siamo in Assemblea Capitolina, quindi parlare di sicurezza ehm, per quanto riguarda anche la la vita, la delinquenza del, di un singolo municipio e portare un atto eh, solo per quel eh, municipio grazie, a Presidente. me sembra Presidente, come se invece gli altri municipi non avessero questo problema o come se eh, insomma solo grazie, il municipio qui ha al contrario il questo enorme De problema eh. che invece così non è Purtroppo la delinquenza, noi lo sappiamo benissimo, c'è cioè in tutta Roma, in, in diversi quartieri, in diversi municipi, eh, io ad esempio abito al municipio Nono dove abbiamo eh, la ricchezza del quartiere Eur, eh, bellissimo quartiere, città storica, con la periferia più lontana che addirittura è limitrofa alla, a Pomezia e quindi abbiamo diversi tipi di delinquenza. Ma io parlo del mio municipio, lo conosco, ma non porterei mai un atto dedicato solo al mio municipio per quanto riguarda la delinquenza, perché come sappiamo è, è un argomento è, diffuso quindi mi associo alla richiesta della mia collega Eleonora Guadagno proprio per chiedere al consigliere Figliomeni di ritirare, ritirare questa Collega, mi pare che sulla mozione di Ostia è stata fatta la discussione generale, no? Allora la facciamo per un atto, non la facciamo per l'altro. La pregherei di non interrompere l'intervento della consigliera Agnello. Era... Comunque ecco vado a concludere, era intervento comunque generale, Vabbè. No, mi dispiace appunto, mi avete anche fatto perdere il filo, cioè quello che voglio dire è che ricomincio da capo. E' quello è il discorso, non mi sognerei mai io di portare un atto solo del Municipio Nono, quindi appunto, ripeto, colgo l'invito della mia collega amica Eleonora Guadagno di ritirare quest'atto, di magari portarlo nelle dovute sedi, di discutere e fare un discorso magari più ampio su tutti, eh, con tutti i gruppi politici seduti nelle, nelle commissioni di modo tale da eh, parlare di questa eh, piaga ripeto, che riguarda eh, tutto il territorio di Roma capitale e non solo di un municipio. Invito quindi il consigliere Figliomeni che lo, insomma, lo conosco bene e eh, col quale ripeto, lavoriamo molto bene di pensare a ritirare quest'atto. Insomma, parliamo Concluda, collega. Grazie, ho concluso. Grazie.